video tutorial vi mostrerò come realizzare ben due creazioni questa giacca e la maglia che mi vedete sotto per quanto riguarda il filato per la giacca ho utilizzato il filato della mister co filati linea fresh mojito ho utilizzato il colore bianco ho utilizzato 500 grammi quindi 5 gomitoli perché vi ricordo che il fresh mojito è da 100 grammi mentre per quanto riguarda la lavorazione della maglia ho utilizzato il filato della sempre della mister co linea malindi color di cui invece ho utilizzato solo due gomitoli anche in questo caso stiamo parlando di gomitoli da 100 grammi ma un metraggio più lungo in quanto il filato è più sottile infatti io il Fresh Mojito l'ho lavorato con il 5 il Malindi l'ho lavorato con il 4 voglio farvi vedere altre combinazioni di colori che potete fare mentre in descrizione vi lascerò sempre il link al sito Filati Erza da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori due colori che vi consiglio uno è che non distacca come invece come ho fatto io ed è questo dove con il Fresh moito si può usare il mattone e usare anche il malindi che ha queste sfumature della terra tra cui anche appunto il mattone quindi sono molto coordinati oppure potete fare un altro stacco però meno rispetto um, uh, al mio che è questo utilizzando il fresh mojito beige e questo malindi con lo sfumato della terra che anche al suo interno un beige però un pochettino più scuro però si abbinano ben, ben, benissimo tra di loro inoltre potreste usare l'azzurro il fresh mojito azzurro uh, e il malindi uh, sfumato oceano, oppure il bianco per poter fare la giacca e il fresh e il malindi color per il, um, con le sfumature dell'azzurro. Uh, potete usare il fresh mojito che ho usato io, uh, scusatemi, il malindi color che ho usato io, però la giacchetta la potreste fare color lilla. Quindi vi potete sbizzarrire a fare la combinazione che più vi piace. Io ho optato per un cardigan comunque bianco perché lo voglio abbinare anche sopra altri outfit. Come vi dicevo, per il cardigan io ho lavorato con un centro numero 5 e ho utilizzato 500 grammi. 500 grammi in realtà vanno bene anche per una taglia più grande, perché come potete vedere a me è molto largo, quindi una taglia M dovrà soltanto aggiungere uno o due motivi in più, non deve fare molta lavorazione. Quindi con 500 grammi ce la fa a fare il cardigan, ma... Se la volete anche un po' più lunga e volete le maniche anche più larghe, vi consiglio in quel caso allora di andare a prendere 6 gomitoli. Taglia L sicuramente dovete prendere 6 gomitoli, prendetene 7, quindi 700 grammi, se volete la giacca molto più lunga, in modo da poterlo usare in spiaggia anche sopra, a una, uh, so, so, so, sopra al costume. In quel caso quindi la dovete fare un po' più chiusa e più lunga, come si portano molto adesso e come naturalmente andremo anche a farne, eh, però utilizzando un altro tipo di filato. Per quanto riguarda invece la maglia, come vi ho detto, ho lavorato con uncinetto il numero 4 e ho utilizzato due gomitoli. Per una taglia M vi occorrono tre gomitoli, per una taglia L ve ne occorrono quattro. Vi faccio vedere prima di tutto la maglia e come potete vedere molto semplice. Ho fatto uno scollo molto largo che viene cucito soltanto qui all'esterno in modo tale da essere molto fresca. È un punto abbastanza coprente, infatti io sotto, se mi avvicino, potete notare che ho un reggisino ma non indosso un top appunto è abbastanza coprente e la lavorazione si ottiene ripetendo sempre quattro giri e ho fatto lo scalfo anche bello largo per quanto riguarda invece la lavorazione della giacca si parte anche da questa da sotto e si vanno a ripetere due giri che fanno invece questo effetto molto più forato e a rete rispetto alla lavorazione della maglia sono due punti diversi sono due filati diversi ma si abbinano tantissimo tra di loro e infatti questo outfit lo adoro tantissimo eh, vi dico anche che per la maglia comunque si parte sempre da sotto, quindi si lavora in tondo e poi si vanno a creare eh, separatamente la parte per gli scalfi avanti e dietro detto ciò, spero che anche queste due creazioni vi piacciono, nella prima parte del video vedrete come si realizza la giacca nella seconda parte del video vedrete invece come si lavora la maglia penso che verranno a distanza l'uno dall'altra di due giorni, quindi avrete tutto il tempo di acquistare il filato e farvelo arrivare, uh, detto ciò noi, io come sempre, se voi decidete di realizzare eh, queste eh, creazioni mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook, Uncentando con o sul gruppo facebook, La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete attaccarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare il filato della eh, mistrico filati linea fresh Moito eh, che sapete già ho già utilizzato per creare una maglia questa volta utilizzerò solo ed esclusivamente il colore bianco per realizzare il nostro cardigan ma comunque ci tenevo a far vedere altri colori presenti sul sito come questo bellissimo beige o il mattone detto ciò lavoreremo un unico pannello si parte dal basso e io per poter lavorare eh, la mia giacca monterò con l'uncinetto del numero eh, 5 100 21 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 più una catenella che serve per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Quindi ripeto, per montare la mia giacca io monterò 121 catenelle. Per una taglia M vi occorrono aumentare soltanto due eh, motivi in più perché comunque la mia giacca, la mia eh, cardigan è bella larga, però se volete ancora più larga potete aumentarne 4. Per una taglia L aumentate di 4 o 6 motivi in più rispetto a me. Detto ciò... Ah, io invece sul mio campione per farvi vedere giri, eh, i giri ai due giri che vanno sempre ripetuti ho montato un totale di eh, 25 catenelle a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi 1 2 3 due catenelle di separazione 1 e 2 salto 2 catenelle di base e quello che vado a fare adesso è quello che ripeteremo per tutto il giro quindi entro nella terza e vado a realizzare una maglia bassa catenella di separazione salto una catenella entro una successiva e realizzo un'altra maglia bassa 2 catenelle 1 2 prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 e si ricomincia da capo quindi si saltano 2 catenelle Oops, scusate 1 e 2 si entra nella terza e si realizza una maglia bassa catenella di separazione si va nella catenella. si salta una catenella si entra nella successiva e si fa una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 salto 2 catenelle entra nella terza e realizza una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto 2 catenelle entro nella terza e realizzo una maglia bassa catenella di separazione salto una catenella entro una successiva e realizzo una maglia bassa quindi questo si fa per tutto il giro e adesso andremo a vedere come terminare il nostro giro quindi vado a realizzare 2 catenelle 1 e 2 salto 2 catenelle entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta ho terminato così il mio primo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro o ci alziamo con una catenella o andiamo direttamente che è quello che farò io nella maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 2 prendo il filo entro nell'archetto di una catenella che mi separa le due maglie basse e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2 Vado dove ho, quello che sto facendo adesso lo ripeterò per tutto il giro, vado dove ho l'ultima delle mie prime due catenelle e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, salto la maglia alta, entro nella prima catenella e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo, quindi prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle 1 e 2 salto la prima catenella entro nella seconda realizzo una maglia bassa catenella di separazione salto la maglia alta entro nella prima catenella e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho l'archetto di una catenella realizzo la maglia alta quindi questo è quello che faremo per tutto il giro terminiamo il giro con 2 catenelle entro, salto le prime due catenelle, entro nella terza, che è quella che la mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia bassa. Io ho terminato così anche il mio secondo giro, e adesso si ricomincia col primo, che vi faccio rivedere avendo una base diversa, che non abbiamo più le catenelle, e andiamo a fare quindi sempre 3 catenelle che sono stata sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, andiamo dove abbiamo l'ultima delle nostre catenelle, e ne a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, si salta la maglia alta, si entra nella prima catenella e si fa una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo, entro nell'ultima catenella e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, entro nella prima catenella e faccio una maglia bassa. 2 catenelle entro dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta quindi diciamo che il procedimento resta sempre uguale cambia all'inizio alla fine di ogni giro abbiamo un giro, il primo giro dove abbiamo la maglia alta e il secondo giro dove invece abbiamo la maglia bassa come inizio e fine del giro quindi vi ricordo che io ho montato 121 catenelle lavorò questi due giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi vi dirò quante volte ripetuto e poi come andare a dividere la lavorazione allora, io ho lavorato i miei due giri per 19 volte e poi sono andata a, a ripetere il mio primo giro: e come lunghezza, per me va bene per essere arrivata agli scalfi. E sono andata a mettere i marcatori per mettere i marcatori. Io ho contato le mie maglie alte e ne ho un totale di 16. Quindi, che ho fatto? Ne ho messe 8 dietro, 4 davanti e 4 davanti. Quindi, una, due, tre e quattro. E dove ho le due maglie alte separate da una catenella sono andata. Andata, a metti il marcatore. Stessa cosa da quest'altro lato: una, due, tre e quattro. E dove ho le due maglie alte separate da un marcatore, eh, separate da una, scusate, una catenella, ho messo il marcatore. Adesso continuerò a lavorare sempre lo stesso giro, però mi fermerò dove ho appunto il marcatore. Quindi andrei, cioè, prima del marcatore. Quindi adesso inizio sempre con la maglia bassa. Vado a lavorare normalmente, vi farò vedere come terminare il giro e che terminerà come lo termineremo sempre. Iniziare poi il secondo, eh, scusatemi, il primo giro perché noi adesso stiamo facendo comunque il secondo. Quindi sto arrivando alla fine del giro. Vedete qui ho il marcatore, qui ho la maglia alta, mi fermo dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa mi giro con la lavorazione quindi ricomincio da capo quindi adesso riandiamo a fare il nostro primo giro andiamo a fare quindi le nostre 3 catenelle che sono stata prima maglia alta 3 catenelle di separazione e andiamo a lavorare direttamente la maglia bassa prima nell'ultima catenella quindi prima della maglia alta quindi adesso andremo a ripetere sempre i nostri giri come abbiamo fatto fino adesso fino ad arrivare all'altezza delle spalle e naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo allora ho realizzato un totale di 15 giri sia da questo lato che da quest'altro lato e anche dietro e poi sono andata a cucire l'intera parte avanti con la parte dietro. Per la cucitura ho usato l'ago e lo stesso filo della lavorazione e sono entrata nei fili più esterni delle maglie in modo tale da avere questo tipo di cucitura. Sia da questo lato che da quest'altro lato, adesso posso andare a realizzare la mia manica. Per realizzare le maniche, lavorerò sempre con un centro il numero 5 e mi aggancio qui sotto dove ho uh, la maglia di la catenella di separazione tra le due maglie uh, basse. Quindi mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, quindi una, due, tre. 3 catenelle di separazione 2 3 vado qui dove ho l'archetto piccolino e vado a fare una maglia bassa catenella di separazione vado nell'archetto subito successivo, vado a fare un'altra maglia bassa 3 catenelle si ricomincia da capo quindi vado qui in questo forellino e vado a fare una maglia alta 3 catenelle una due e tre e vado nell'archetto piccolino e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, archetto successivo, maglia bassa, continuo così per tutto il giro, io vi dirò alla fine quante maglie alte ho e poi vi farò vedere come iniziare il secondo. Sto per terminare il giro, vado nella terza catenella che corrispondeva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Io ho un totale di maglie alte, ne ho un totale di 7, quindi mi raccomando se dovete fare un po' la maglia più larga fate passare meno spazio tra la maglia alta e le due maglie basse in modo tale da avere la larghezza giusta della manica. Ora con una maglia bassissima mi porto dove ho la prima catenella e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare la mia maglia alta. 3 catenelle, vado dove ho l'ultima delle mie 3 catenelle, vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, salto la maglia alta, vado nella prima catenella e vado a fare una maglia bassa e continuo così per tutto il giro, quindi 3 catenelle e ritorno nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, vado a fare le mie due maglie basse, una prima della maglia alta, catenella di separazione e una subito dopo, entrando sempre nella catenella. Continuo così per tutto il giro, vi faccio vedere come terminare e come rifare poi il primo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato così il mio secondo giro. Per iniziare, il primo giro e rifare la maglia alta. Io tolgo l'uncinetto da così e lo infilo da sopra alla catenella, entro nell'archetto. Mi prendo il filo, tiro un po' e vado a fare le mie 3 catenelle. Che sono la prima maglia alta. E 3 catenelle di separazione, in questa maniera mi evito di dover fare tante maglie bassissime per arrivare a fare la maglia bassa. In modo tale che non abbiamo quella brutta chiusura che si vede che va a eh, che segue la lavorazione. Quindi, vi faccio rivedere il passaggio. Io ho chiuso con una maglia bassissima e eh, avevo l'uncetto in questa maniera ho tirato un po il filo sono entrata dal davanti della catenella sono entrata nell'archetto di una catenella e ho preso il filo e sono andata poi a fare le mie 3 catenelle una 2 e 3 che valgono la mia prima maglia alta e 3 catenelle di separazione quindi continuo a lavorare in questa maniera per tutto il mio giro i miei due giri fino alla lunghezza della manica. Voglio una manica lunga, quindi vi dirò alla fine quanti motivi ho fatto per ottenere la manica lunga. Ho terminato la maglia, ho ripetuto il due giri per 18 volte, adesso andrò a fare anche l'altra manica e la nostra giacca sarà terminata. Non farò alcun tipo di bordino né intorno al, alla manica né intorno tutta l'apertura del cardigan, quindi mi manca soltanto da andare a fare l'altra manica e poi la nostra giacca sarà terminata.